Restart, oltre la crisi, il Plus italiano, la casa degli imprenditori, delle imprese e del territorio, storie di passioni, fatiche, con racconti di speranze, futuro e ripartenza, vero Inda? Verissimo Maurizio, vi aspettiamo tutti i mercoledì alle ore 18.30 su Web canale 810 di Sky. Vi aspettiamo, vi aspettiamo e vi accogliamo nella nostra casa. Esatto.